At Montreal, il programma, Federer, Ferrer, Kyrgiosfida.Derel. Terzo turno a Montreal. 8 incontri di singolare, equamente suddivisi tra campo centrale e banco e nazionale. Federer e Nadal affrontano il secondo impegno canadese, dopo un esordio privo di reali difficoltà. Successi di larga misura con Polanski, Federer. E Coric Nadal. Lo svizzero, nella sessione diurna, attende oggi Ferrer. Due veterani del circuito, 16 precedenti. Percorso netto per Federer. Ovviamente favorito anche qui. La superficie veloce dilata il divario tra i due. Bravo Ferrer a superare Soke e a tornare al successo in precedenza a Bastad, sulla terra, ma Federer appare muro invalicabile. Nadal, nella sessione serale, non trova invece del potro, ma la vid Card shapovalov Talento accecante, lampi di tennis. Primo incrocio tra i due, la consistenza di Rafa chiude la porta a possibili ribaltoni. Ad aprire la giornata, Gael Monfils. Il transalpino gioca con lo spagnolo Bautista Agut. Intrigante il confronto tra Kirgios e appunto Derev. Dopo il titolo a Washington, avvio complesso per il campioncino teutonico, a un passo dalla sconfitta con Gasquet. Terzo match nel 2017 tra Kirgios e Derev, 2-0 per laustraliano. 1-2 tra Indian e Semiami. Il ritorno di Kirgios ad alto livello, nessun problema con Lorenzi, accende la sfida. Sul banque nazionale, Donaldson duella con Schwartzmann. Al termine, spazio a Grigor Dimitrov. Superato l'esame M. Dverev, in 3 set, il bulgaro osserva Ase. Tennista in grado di togliersi soddisfazioni importanti non solo sullerba. Ramos Vinola sedesco Bedo, queste le vittime di Ase, pronto ora a sgambettare Dimitrov. Querrey ed Anderson si affrontano per la quindicesima volta, con lamericano in vantaggio 9-5. a Bledon, 5-7, sigillo americano. Nel 2010, in Canada, W Anderson. Sono entrambi in salute, Anderson viene dalla finale di Washington, QRI dal titolo di Los Cabos. Chiusura con Shun, Mannarino. Court Central Start Zat 12.30 pm, Italia più 6. 3 RDR di Gail Monfils vs. 12, Roberto Bautista a Not Before 2 e 30 p.m. 3 di David Ferrer vs. 2, Roger Federer Not Before 6 e 30 p.m. 3rdrd 4, Alexander Vere vs. 16, Nick Kyrgios 3rdrd 1, Rafael Nadal vs. WC. Denis Shapovalov Banque Nazionale Start 12 e 12.30 pm 3rdr di Jared Donaldson vs Diego Schwarzman 3 rdrd di, 7, Grigor Dimitrov vs Robina Asenot Not before 32.00 pm 3rdr di Kevin Anderson vs Sam Querrey Not before 6.30 pm 3rdr di Elon Schund vs Adrian Mannarin.